dedicata al dettato. Eh, il nome non è così attraente, forse avremmo potuto scegliere qualcosa in inglese, un rendering, un figure out, eccetera, ma invece l'idea è molto importante, l'obiettivo è molto importante, cioè lavorare a livello complementare sull'ascolto e sulla possibile traduzione sul foglio di musica di cui abbiamo ascoltato. Mentre ci alleniamo alla lettura musicale, a trasformare il segno in suono, è molto molto importante trasformare anche il suono in segno e forse è un passo da curare molto più di quanto non avvenga generalmente. Va anche benissimo trasformare il suono in altro segno, in grafica e la storia della composizione, la storia della musica sovente ha rincorso anche questa strada. Questo discorso potrebbe portarci anche molto lontano eh, perché stiamo parlando in fondo di linguaggio che abbiamo a disposizione. Immaginate la stessa melodia ascoltata e tradotta che so da Franz Liszt e da Luciano Berlio, in una delle folk song. Avevano gli strumenti culturali, ma anche eh, di scrittura musicale differente. Magari potremmo anche ascoltare lo stesso canto e non riconoscerlo. Parleremo però anche di giochi musicali, che possono essere realizzati in una classe, in un gruppo di amici, Abbiamo già visto in passato gli indovinelli musicali, oggi potremo proporre una tombola ritmica o melodica, o anche il gioco del domino, tutti i giochi che magari con qualche oggetto materiale, qualche scheda, possono sviluppare la nostra fantasia e la nostra capacità di riconoscere e di tradurre in segno un suono. Molto in breve la descrizione di questi giochi, io consiglio di procurarsi delle schede 15x8, 16x8, da un lato si usa la melodica e dall'altro la ritmica. Possiamo usare 5 note, è sempre bene scrivere il pallino, ecco magari di un colore diverso, il pallino nero lo teniamo, e poi i nostri tre suoni. Questa volta non partirei solo dal DO ci può essere questo facciamo direttamente quella sudo sol che è un po più complicata possiamo usare sempre la stessa ritmica magari un'altra è eh. sempre col pallino ovviamente eh. che indica lo facciamo che scriverlo e poi possiamo anche avere le altre note mi re sol ai, ai ai io qui io qui ho bisogno di avere una nota bianca poi qui possiamo avere uno che comincia con un fa un sol e qui un, un sol di nuovo le schede saranno molte eh? ecco allora il gioco della tombola una persona canta e, ed è per lui già un un impegno e gli altri cercano di rispondere. Stessa cosa per la tombola ritmica. Questa volta possiamo cercare delle combinazioni binarie con tittità, le pause, eccetera, insomma. Si gioca come per la tombola oppure nel gioco del domino vengono distribuite più carte ciascuno e do, mi, e do re mi fa sol sapete il gioco del domino è quello in cui si deve proseguire quindi se io ho A ah, vincerà chi per primo metterà una scheda che inizia con lo stesso simbolo con cui era finita l'altra eccetera eccetera si fa una catena a livello melodico è leggermente più complicato Do, perché bisogna saper decifrare Do Sol Fa e allora a Do Sol Fa potrà seguire un Fa Mi Re, a cui potrà seguire, ad esempio, un Re, Mi, Do. Vediamo allora un primissimo approccio al dettato. È importante fare le cose semplici, inizialmente. L'esperienza eh, mi dice che si sottostimano un po' le difficoltà e poi presto ci si ferma. Allora invece cerchiamo di comprendere. Ehm, dettato ritmico, prima... Propongo due misure. Ta, titti, titti, ti, ta. Io ho sentito un ta iniziale e un ta finale. Posso fare un'ipotesi perché avrò ancora tempo di ascoltarlo. Seconda volta. Ta, titti, titti, ta. Bene, mi sono potuto concentrare anche sul sulla verifica dei due età estremi, ma ho anche sentito il t. Adesso la mia proposta tornerà dall'inizio e poi avrò le ultime due misure. Attenzione perché il collegamento tra la fine della seconda e l'inizio della terza si ascolta solo una volta, solo questa volta. Dopo ripeterò la seconda coppia di misure. Pronti? Via. Ta, ti, ti, ti, ta, sh, ta, ti, ti, ta. Oh, mi ha colpito uno sh, sicuramente, e forse qui c'è un ta. Ho una seconda versione, a disposizione, di qua, riprendo. Pronti, via. Shhh. Ta, ti, ti, ta. Ah, ok, sono sicuro che questi siano titti. E poi dovrebbe essere una cosa così. Lo ascoltiamo dall'inizio. Pronti. Via ta ti, ti, ti, ti, ta C, ta, ti, ti ta E adesso vado a fare un dettato melodico. Che, come è scritto qua, eh, inizia e finisce con il Do e eh, all'inizio vi consiglierei di fare ritmi molto semplici. Ovviamente. Non dico i nomi delle note. Do. Azi. Do. Anzi, do. la. la. la. la. la. Mm, saliva poi Una strategia utile è quella di una volta sentita l'ultima di ricantarsi immediatamente la prima perché quell'intervallo è anche un intervallo che potrebbe essere interessante. Quindi la la la la la, e allora ho anche quella che adesso che ci penso potrebbe essere una terza. Seconda esecuzione: la la la. La, la, la. Sì, sì, è proprio un Mi e quindi la la. Allora ehm, ripeto le prime due e vado avanti. Attenzione, questo è ancora più problematico. Solo questa volta ascolterò la connessione tra la seconda misura e le successive. La la, la, la, la, la la. Oh, dunque, eh, a me è parso che fosse uguale il suono, poi però non ci eh, abbiamo tempo ancora una volta per capire, possiamo fare delle ipotesi. Beh, sul finale invece sappiamo anche così, quindi vediamo cosa succede in mezzo, lo fissiamo bene. Seconda volta, solo la parte nuova, la, la, la. Beh, mi sembra una conferma, tutto discendente, e quindi ci sta che sia la stessa nota lassù, okay. magari nella palestra faremo più esempi. Eccoci alla fine di questa pillola un po' particolare perché per la prima volta abbiamo compiuto un percorso dal suono al segno come tradurre in segno ciò che ascoltiamo. Eh, abbiamo parlato di giochi da realizzare in coppia o in gruppo, le tombole ritmiche e melodiche e il domino, quindi giochi per impadronirsi della lettura e per impadronirsi anche dell'ascolto, della traduzione in simbolo. Ma l'attività più strutturata di questa pillola è stata il dettato. Dettato ritmico, dettato melodico e una serie di consigli per strutturare al meglio la procedura del dettato per rinforzarci in vista di attività più articolate che faremo in seguito. Se qualcuno di voi sente bisogno di allenarsi ed esercitarsi, ci vediamo in palestra. Alla prossima! La palestra è uno spazio dove si possono trovare giochi